Il relatore non ha detto una cosa, che è emblematica poi di quello che è. Non ha detto che la domanda principale è sul signoraggio, l'ha dimenticato. La domanda principale è sulla non debbenza dei tributi, stante la loro illiceità, non illegittimità, illiceità di natura penalistica. Che discende dal fatto che le banche centrali sono private. E questo è un argomento, come dire, che si è cercato di banalizzare in questi ultimi anni, come se fosse una marachella da poco, ma che in realtà si è scoperto 7-8 anni fa, io ricordo di averlo letto sull'Espresso e io, che sono un esperto di diritto bancario, insomma io ho sollevato la questione della. Della, della valuta zero nel 1980 che poi è il signoraggio secondario che attiene a questo che dicevo se il tizio dà oggi una segna a Kai e Caio oggi se lo versa l'uno glielo stornano oggi all'altro glielo accredito fra 7-8 giorni all'intervallo chi li pidi i soldi? la banca che non è mai stata proprietaria dei soldi allora le tasse i tributi in generale discendono da questo servono a rastrellare denaro Inverato per comprare dalle banche centrali il denaro da inverare che invece lo Stato ha dover produrre a costo zero, non c'è bisogno dei tributi. Ora, io non è che non lo capisca, Presidente, giudici, che questi sono argomenti che la nostra giurisprudenza non è pronta a recepire. Il relatore emblematicamente non lo ha detto, lo ha dimenticato, ma lo fanno tutti nelle sentenze. Noi anche nelle cause banche eccepiamo prima di tutto il signorato. L'argomento viene saltato. Poi fai l'appello eppure lì al limite qualche battuta, ma insomma. Eppure è l'argomento più serio di tutti. Ora, poiché sfortunatamente sono diventato vecchio, sono 40 anni che faccio l'avvocato, e allora posso parlare di cose passate, posso dire di me che sono senz'altro un precursore. Tutto quello che io ho detto. Magari ci sono voluti 30 anni. Quando ho iniziato a fare le cause pinto pareva che stessi farneticando, poi invece, ma mica solo questo. Allora io vi dico che queste cause io le vincerò, ci conto poco in questo grado, forse in appello, perché le cose stanno cambiando profondamente, quello che io ho detto un attimo fa è l'unica maniera che sussista per poter uscire dalla crisi economica, non c'è un altro modo ed è l'unico argomento vero di tutta la materia di tributario. Mi si guarda come se fossi fantasioso quando dico queste cose. Siete voi che siete fantasiosi quando fingete di non conoscerle? Quando. Eh, non le no, quando... No, noi siamo ad offendere. Cioè, nessuno le ha detto che è fantasioso, ma le permette di dire che noi siamo fantasiosi. Allora, non siete fantasiosi. Mi chiedo solo perché non ne parlate mai e perché questo non sia l'argomento centrale delle vostre sentenze. Allora, rovesciamo la domanda. Eh, io dicevo fantasioso, mi pareva il minimo, forse si potrebbe dire di più. Perché mai la giustizia fiscale non prende questo argomento? è un mistero tutto da chiarire perché quando io ho scritto il documento sul signoraggio del 1 gennaio del 2007 c'erano margini ricordo questi giudici dicevo che è una cosa nuova ma ora dove sta questa cosa nuova? cioè qui sono diventate cose che le sanno letteralmente tutti eh, Insomma, eh, poi eh, la coscienza popolare le sa in un modo la magistratura le sa in un altro le sa bene eh, allora e eh, allora non è maturo il momento. In una precedente sentenza della Commissione tributaria ehm, l'argomento è stato preso, c'è cioè stato un, detto la Commissione che eh, come dire, ha espresso degli apprezzamenti di natura morale, poi ha svicolato con un'inammissibilità che in quel caso era una questione diversa non si è in sostanza pronunziata, ci ha fatto l'onore di dire che si trattava di una questione da un punto di vista morale affondato. Ora, questo cattivo contribuente che sono poi io è un po' diverso, cambiando argomento, dalla media dei cattivi contribuenti, nel senso che diversamente dalla media, poi non so se sono così solitario in questa posizione, immagino di no. Io in realtà le dichiarazioni le ho fatte tutte. E solo che poi ad un certo punto non ho pagato non ho pagato IVA soprattutto, perché? perché il tema dell'impossibilità materiale la disamina della mia posizione porta dritta dritta alla constatazione giudice dell'impossibilità materiale di pagare i tributi se dichiari veramente i redditi non c'è niente da fare ora mi è arrivata una letterina dalla Cassa Avvocato che vuole da me 2 milioni e 200 mila euro ma stiamo dando i numeri, ma stiamo dando i numeri proprio. Allora perché questo? Ma perché il sistema lo sappiamo, tutti io non sono più giovani ma anche alcuni di noi non lo sono più. Prima le aliquote 40, 80, eh, potevano essere come volevano e tanto non le si pagava. Quindi c'erano modi di, di risolvere il problema, eh, ma ora che lo Stato si è messo in testa davvero che quelle aliquote le vuole e che vuole poi quelle sanzioni, sanzioni incredibili, il mio debito fiscale non ammonta al 40% di quello che vogliono da me. E allora emerge proprio l'impossibilità materiale in maniera... Io ora sono teoricamente un contribuente che sta in una condizione ideale, che non è che, facevo, che, che ne so, producevo trattori, io producevo cause. Nell'immaginario collettivo è uno che spende solo per carta. In realtà non è così, perché uno studio legale grosso, delegato come il mio, aveva dei costi eh, molto elevati. Ma insomma, diciamo che rispetto ad altri settori che spendono 90 e dovrebbero incassare 100, quindi hanno il 10%, a me non era così, nel senso che io eh, incassavo teoricamente 100, le mie spese erano eh, non così elevate come chi produceva beni eh, materiali. Ebbene, in una condizione apparentemente ottimale, io non ho pagato queste tasse, o perché sono uno stupido ma mi sembra di non avere però una storia da stupido o perché sono uno stupido oppure perché era impossibilitato materialmente a pagarlo perché se io non fossi stato uno stupido e eh, non mi esponevo al fatto di andare poi a pagare questi livelli di sanzione di andare poi incontro a tutte le cose alle quali io sono andato incontro eh, perché, questa è il... oddio, l'altra alternativa era quella del dell'evasione, delle dichiarazioni mendaci cioè che è una strada che io non ho voluto praticare anche perché poi, per chi mi conosce la mia è una posizione ideologica io voglio andare ad uno scontro frontale con il sistema perché insomma e allora o voi mi considerate uno stupido o io sono una persona che emblematizza, dimostra l'impossibilità materiale io non ho pagato quell'iva perché non l'ho potuta pagare cioè, io sono uno che sta pagando ora 55.000 euro al mese di rateizzazione equitaria. Per essere stata ammessa a queste rateizzazioni, illegittimità su illegittimità hanno preteso che pagassi 300.000 euro anticipati. Così, non so perché, non lo so. Così. Si è ammessa la rateizzazione, solo che lo si chiede: io ho dovuto pagare 300.000 euro.' Eh, ho dovuto pagarci la tassa. Allora. Il tema dell'impossibilità materiale, signori giudici, io credo che vada affrontato in maniera adeguata, perché poi ci sono tanti altri argomenti da contorno, dei quali io non vi parlo perché sono argomenti tipici della giurisprudenza che questa commissione può condividere oppure no, ma è inutile che io stia ad aggiungere sulle notifiche, sulle cose, perché queste cose voi... Eh, ovviamente sono, come dire, diciamo sono eh, obiezioni di tipo convenzionale che conoscete benissimo però io credo che la giustizia fiscale non possa continuare ad astenersi ad pronunciarsi in maniera eh, vera, insomma, approfondendo realmente temi come quello dell'impossibilità materiale, anche perché eh, io ho scritto in un Documento che ho pubblicato recentemente: che il cane dei tributi si è mangiato la coda e il quarto posteriore, professioni e ehm, imprese. E ora che può fare? Può continuare mangiandosi eh, il quarto anteriore, pubblico impiego, impiego privato, eh, attraverso l'aumento la, delle tasse sulla casa, dei trasporti, eh, e, e poi alla fine. Quindi, diciamo che quello che io dico non è il futuro remoto quello che io dico sta per, per venire ora, cioè noi siamo in una condizione in cui io sono certo di vincere queste cause secondo grado, in Cassazione sono sicuro, oppure in sede civile o in sede penale, perché poi eh, noi ci muoviamo mh, su vari fronti le tipologie di eccezioni sono le stesse, nelle cause banche nel... allora Qui c'è un ritardo della giurisprudenza. C'è un ritardo della giurisprudenza, che è una giurisprudenza arcaica, che sta lì e perché È perché eh, questo serve ad attuare le linee guida di quello che si vuole che sia la situazione dei tributi oggi, però bisogna che, che, che la giustizia, eh, alla, alla cui politicità, io credo che la giustizia debba essere politica, debba avere una visione razionale, coerente, intelligente, poi lì politica dunque, dell'interpretazione delle norme, la, la, la giurisprudenza, si deve rendere pure conto che siamo di fronte a un fallimento, si deve rendere conto che quella che è la strada che fin qui ha seguito ha rovinato la società, la giurisprudenza non deve difendere questa strada che è la strada del tipo di interpretazione che è stata fin qui utilizzata, perché è stato un disastro, ci ha uccisi, ci, ci ha ammazzato a tutti, la giurisprudenza deve seguire la strada di cui sto parlando io ora. Perché è inevitabile è inevitabile che si arrivi alla nazionalizzazione delle banche centrali, alla produzione del denaro a costo zero, all'eliminazione o a una revisione totale dei tributi. Io dico che ci deve essere un minimo di tributi perché l'utilizzo dei beni, consumi eccetera deve essere associato al pagamento di un qualche cosa che deriva dal fatto che sei proprio tu in quel momento il cittadino che sta facendo sta utilizzando quella cosa. Quindi qualche cosa ci vuole che debba essere pagato per l'utilizzo. Ma tutto questo sistema è un sistema che la giurisprudenza deve superare perché deve uscire da questa arretratezza orribile in cui si trova e deve guardare con altri occhi, io dico che bisogna aggiungere a nuove forme del conoscere rispetto a quello che noi già sappiamo, con altri occhi deve guardare questa materia, che se no voi vi trovate di fronte a un contribuente come me, no? che ha il torto di aver fatto le sue dichiarazioni per bene e mi condannate. E voi pensate che questo possa essere la giustizia in qualunque maniera? cioè io sono colpevole di aver fatto bene le, le dichiarazioni, io ho voluto attraverso l'esemplificazione che è rappresentata da me dalle mie dichiarazioni, dalla mia situazione reddituale venire qui a dirvi guardate che io sono la prova fisica la prova materiale che i tributi non si possono pagare e allora questo è il punto voi dovete decidere se volete seguire una logica perversa sbagliata, rovinosa perché poi eh, non è che faccio un problema morale, io credo che che la morale sia quello che vince nel rapporto di forza sociale che la verità pure sia quello che vince nel rapporto di forza sociale ma il problema è che questa morale, questa verità non ha pagato, non ha pagato quindi la, la mia richiesta, l'invito alla giurisprudenza a rivedere queste cose è, è, è legata a delle esigenze estremamente pratiche voi seguendo la vostra vecchia giurisprudenza rovinate, contribuite gravemente a rovinare l'andamento dell'economia non è questa la soluzione e ci arriveremo in pochissimo perché la crisi climatica sta distruggendo i consumi, perciò crollano i consumi, perché il sistema, che la crisi climatica è la dichiarazione di fallimento del sistema consumistico, perciò crolla e avverrà in pochissimo tempo il crollo dei consumi e la evidenziazione dell'assoluta illogicità delle cose che voi difendete così strenuamente nelle vostre sentenze. Questo è il punto. E allora dovete voi giustizia perché io poi francamente io ce l'ho con la giustizia più che con chiunque altro perché la politica ma che conta la politica? qui ci stanno i poteri sulle banche e poi ci sta la magistratura che è l'unico agente che è in grado di spaccare queste cose allora se non lo fate voi voi più di chiunque altro più dei politici ladri più di chiunque altro vi assumete la responsabilità della tragedia in cui è in corsa l'intera società cioè a dire Dicevo prima, il cane dei tributi si è mangiato i Ma dove stanno i professionisti? 300.000 avvocati. Dove stanno? Siamo diventati una categoria di morte di fame. E le imprese? Cioè lo Stato vuole i tributi. E da chi? Li vorrà solo da voi, tra poco. Non ci saranno altri in condizione di poterli pagare. Sono i pubblici impiegati e gli impiegati privati. E poi, quelli su sui servizi, sulle cose. Quindi è una logica totalmente errata Allora, fatta questa premessa uno il tema dell'impossibilità materiale io sono signori giudici la materializzazione, è una sfida la mia, perché mica poi soltanto io, io sono un immoralista non è che, lo potevo pure fare falsificare, uscirmi con le dichiarazioni dei redditi insomma, dove risolvere il problema, davanti a voi non ci sarei mai arrivato. invece no io volevo fare le dichiarazioni dei redditi per intero, perché poi il fatto che nei, nei gesti di ognuno di noi c'è una concatenazione logica che è quello che i greci chiamavano infatti, fare ne avrebbe portato oggi qui davanti a voi a dirvi che voi non siete nella condizione di condannarmi senza commettere un'iniquità perché io sono un contribuente ideale sono un contribuente che per avere reso delle dichiarazioni eh, integralisticamente corrette si trova nella condizione di non poter materialmente pagare questo è il dato di fatto quindi l'impossibilità materiale il signoraggio è incredibile, è impossibile. Non è possibile che questa questione, questa farsa delle banche centrali che stampano i soldi a costo zero e poi li vendono agli stati facendoseli pagare con i buoni del tesoro, ma noi siamo giuristi noi siamo avvocati, voi giudici eh, insomma com com come si fa ad ammettere, ad accettare una cosa di questa gravità di questa assurdità giuridica di questa follia e che è poi la radice del male ed è anche la radice del risultato sistema fiscale quindi io rispetto alla questione del signoraggio io non vi dico neanche di accogliere, non ci spero poi se mi sorprendete, eh, voglio dire, sarebbe un piacere essere piacevolmente sorpreso dal vostro accoglimento, io non ci credo, eh, purtroppo poi. Ma quello che vi chiede è di motivare. Cioè di scrivermela una pagina, una pagina e mezza sul tema del signoraggio e di dire perché mai questo signoraggio va bene? Perché mai va bene che lo Stato produca la serie, eh, che, che le banche centrali producano i soldi a costo zero, e li vendano agli Stati e li costringano poi a escogitare le tasse? Che fanno pagare pure a voi? Che fanno pagare a tutti? Eh, perché questo va bene? Io quello che vi chiedo veramente... No, vi chiedo di accoglierla, ma ci, insomma, ho già detto la mia posizione. Ma quello che soprattutto vi chiedo è di argomentare, di non saltare questo argomento, perché questa è la domanda principale. Cioè, io scrivo nel ricorso: uno, tasse non dovuto per il signoraggio. Eh, L'argomento va trattato, perché poi su questo argomento noi faremo l'appello, faremo il ricorso per Cassazione. Insomma, va trattato e io dico. Secondo me saranno prima la forza dei venti e le onde del mare a distruggere la nostra civiltà se non cambiamo subito ma nei tempi tecnici delle sentenze queste cose non possono rimanere come stanno perché i tempi tecnici delle sentenze sono di anni e il sistema non può reggere a questo livello di erroneità, di ambiguità e di illiceità per molto tempo. Quindi la mia richiesta è motivare se vi getterete sul signoraggio motivare se rigetterete sull'impossibilità materiale, perché io sono sicuro che se voi motivate io riuscirò a sconfiggere le vostre motivazioni in appello, perché voi non le potete avere le motivazioni per, per motivare fondatamente queste tesi. Vi faccio anche delle altre richieste, di rimettere gli atti, gli atti alla Corte Costituzionale per le questioni di legittimità che faccio e l'altra di rimettere gli atti poi alla, alla Procura, perché qui l'usura, insomma, proprio, eh, ce la sbattono in faccia, non è che l'usura, insomma, è, è tremenda, perché io non ho capitura. Eh, con la legge nuova no, le banche si sono fatte fare da solo questa legge incredibile per cui l'usura è diventata irraggiungibile con la normativa nuova ma con la normativa vecchia vigente allora eh, qui insomma mandano in carcere a uno perché fa l'assegno e poi si prende l'usuraio stradale, quelli lì volgati eh, e poi lo Stato può fare queste cose e eh, io non credo anche qui io vi chiedo se rigetterete di motivare a fondo perché insomma mm, è molto chiaro, credo, che queste sono delle cause che si inquadrano all'interno, anzi dopo vi devo dire che è un libro, insomma, non badato alla copertina perché è quella di un libro, quella è una denuncia che io ho presentato alla procura eh, su una serie di cose che sono avvenute, cose anche fiscali che ora eh, vi allego. E io le ho fatte già le denunce alla Procura, quindi se l'obiezione è: ma perché non te le fai tu le denunce alla Procura? Le ho già fatte, il problema è che le Procure sono insensibilissime agli argomenti che siano contro il sistema. Le Procure stanno lì a correre dietro alle mafie, alle camorre, che non gliene frega niente a nessuno. Eh, però poi il terrorismo: ora accendere la televisione su dieci giorni. Il terrorismo, il Belgio, tutto, ma, chi, ma chi li pensa? Queste sono invenzioni, giudici. Io vi imploro di badare a quelli che sono realmente i problemi della società come questo e in questo caso di rimettere gli atti, non per me, per la società, per la gente io sopravviverò, io sopravviverò, mm, sono bravo, sono bravissimo sono capace di trovare qualsiasi soluzione, non ci metto nulla anzi avermi messo alle strette mi hanno fatto un piacere mi hanno fatto un piacere perché mi hanno fatto veramente incavolare eh? Quindi io, non, non è per me che ve lo chiedo, io sono un politico, nel senso che il politico è l'uomo che ha una visione politica e pubblica della sua vita e sono l'unico che ho incontrato in 67 anni che abbia di sé una visione politica e pubblica, cioè io non è che voglio fare. Allora io ve lo chiedo per la società, rimettete gli atti alla procura, sospendete queste cose, lanciate un segnale, voi che siete di Napoli, voi che siete della mia città, perché io ora eh, non ve lo voglio chiedere, non voglio mettere a disagio a nessuno, ma io so che voi sapete benissimo chi sono io, sapete benissimo quello che dico, perché se no sono stato deputato a Napoli, sono stato il primo eletto a Berlusconi, Casini, ma primo, nel 94-30 anni che spiego queste cose nei miei volantini, non c'è più gioco, non c'è più spazio a dire che queste cose non si sanno, che sono ignoti, lo sanno tutti. Io entro nel tribunale di Napoli come se fosse entrato un'avvocata americana, i miei colleghi, ti presento il collega Amaro, come ma se, se non mai visto nel sentito. Non ci sono più i margini per questa finzione. Né mi interessa di essere eh, riconosciuto oppure no. No, io vi chiedo invece di ripensare a tutte le cose che io ho scritto nei volantini in questi anni, a tutte le tesi che ho illustrato in campo eh, giuridico, eh, in campo fiscale, in questi anni perché voi non vi potete assumere la responsabilità voi vi state assumendo una responsabilità perché la giustizia sta lì allora non può dire che è incolta che non capisce perché voi capite e perché allora continuare a perseguire così a lungo queste logiche così profondamente errate ecco, vi ringrazio